prima di Natale non ci vediamo, perché adesso Suor Paola mi ha un po' buttato la rete e io comunque un pesciotto, <ride> solo che questo progetto lo facciamo per eh, dopo Natale. Perché ormai fino a Natale, tanto per ridere, non ho una sera libera. Neanche il sabato e neanche la domenica. Per cui io verrei più volentieri qui. <ride> e qui si sta in pace, si sta bene, si conversa. Mentre invece le cose stanno così. Bene, siccome noi non ci vediamo prima di Natale, ditemi che cosa preferite. Continuiamo il nostro discorso sulle beatitudini o avete piacere che apriamo magari, non lo so, un discorso sui Vangeli dell'infanzia, però li apriamo e li chiudiamo oggi. Dottoressa cosa dice? Dottoressa, così. Apri, chiudiamo. Sui Vangeli dell'infanzia? sì, sì. Cosa sapete dei Vangeli dell'infanzia? Perché è inutile che vi dica cose che già sapete. No, le faccio finta che non scrivo, anche perché è in realtà. Poi la picchiate perché non c'è niente per scontato. <ride> uh, sì, allora, prima di partire vi faccio una domanda un po' brutale, che non ha niente di poetico. Quando è nato Gesù Cristo? Perché noi facciamo molti discorsi spirituali e facciamo bene a farli. Ma dobbiamo anche ancorarli a un fatto preciso e cioè Dio ha voluto entrare nella storia. E perciò noi non possiamo essere estranei a questa scelta di Dio che ha voluto essere dentro la storia, e la storia è fatta di luoghi precisi e di tempi precisi. Io sono abituato a scrivere da destra a sinistra, come comincio davanti. Sette avanti Cristo. Sette avanti Circa. Io rimango. male, si sapeva che anche io rispetto alla data tradizionale, dicono che è nato un po' prima, 6 quattro, quattro, quattro, quattro, avanti più. 6 no? avanti <ride> <ride> di 4, 4 e 6. Da 4 al 6. <ride> Anche io cosa? Perché <ride> ho detto che <ride> no, non parlerebbe diverso. Da, 4 e, 6, da 4, e 6, 6. 4 e 6. 4 e 6, 4 6. Non saprei. Non saprei. Non saprei. Sì, tu penso, sei anticristo. Te l'ho spiegato quando eri. so. <ride> Vero che tutti avete la Bibbia. Sì, sì. sì. Allora, prendiamo il Vangelo di Luca. È interessante che la madre generale sia andata a prenderlo. Sconci su sorelle che ascoltano da fuori sul cuore. Sì, <ride> subito. Care sorelle, mi sentite da fuori? Sì. Allora, nel Vangelo di Luca noi troviamo un interessante punto di riferimento. Al capitolo secondo, versetto 1, noi troviamo un fatto storico. In quei giorni un decreto di Cesaro Augusto ordinò che si facesse un censimento di tutta la terra. Questo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Ora queste notizie sono un po' delicate da gestire perché noi conosciamo Quirinio come governatore della Siria ma nel 6 d.C. D'altra parte questo censimento ha le caratteristiche di essere un censimento di tutta la terra e quindi di tutto l'impero. Turchia, capitale della Turchia, Ankara. Nel primo secolo Ankara si chiamava Ancia. e Augusto, che era una persona umile, <ride> ha lasciato il monumento mancirano, cioè una grossa costruzione, una specie di enorme arco di trionfo. All'interno dell'arco, lui che era umile, ha scritto le res geste divi augusti. E tra queste cose del divino augusto che sono state fatte, res geste, cose fatte dal divino augusto, ci sono tre censimenti di tutta la terra, tutto l'impero. Il secondo è quello che ci interessa di più ed è stato proclamato nel 7 a.C. Questo è un dato importante. Eh, scusate, nell'8 a.C. e viene celebrato l'anno successivo, nel 7 a.C. Fate finta che questa barra dove si incontrano le grate sia lo spartiacque, il primo quadratino è l'uno avanti Cristo, il vostro quadratino di destra è l'1 dopo Cristo, chiaro per capirci. Allora noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui Augusto. Emana il decreto del censimento Che deve essere fatto nell'anno successivo Nel 7 Ora in Palestina Non si fanno censimenti Io penso che voi abbiate letto Qualche cosa riguardo a Davide Da quella volta chiuso Erode che ha una paura folle di perdere il favore della gente, non vuole fare censimenti. Lui, quando era piccolino, era stato ostaggio a Roma, in modo che il popolo ebraico non facesse lo stupido. Suo padre governava il popolo ebraico. E perché questo uomo e il popolo ebraico non facessero cose che non dovevano fare, Roma prende il piccolino e se lo tiene a Roma e viene educato insieme ad un altro fringuello. Sì? Si chiama? Ottaviano Augusto. Augusto. Perciò loro due erano amicissimi. Quando Augusto diceva, io voglio, dal popolo ebraico, mille sesterzi di tasse, però raccoglieva mille sesterzi di tasse e in più gli mandava sempre un grossissimo gioiello. L'ultimo gioiello che gli ha mandato era un grappolo d'uva alto un metro e mezzo fatto con gli acini di pietre preziose e invece il raspone d'oro, tanto per dire, tu chiedi quello che vuoi che noi siamo capaci di darti molto di più. Per questo motivo la Palestina era esonerata dai censimenti e quindi nel 7 comunque non lo avrebbe fatto. Però è successa una cosa brutta. Erode nel 7 punisce un popolo ladro. L'altra volta, non ricordo più se era prima o la seconda, vi ho detto, voi immaginatevi la Palestina come tre quadrati uno sopra l'altro. Sulla vostra sinistra avete il Mar Mediterraneo, sulla vostra destra avete il Giordano più o meno a metà del primo quadrato in alto, lato ovviamente destro, voi avete il lago di Tiberiade, giù in basso, proprio nell'ultima parte del lato destro del quadrato, avete il Mar Morto. Ancora più a destra del Mar Morto c'era una popolazione chiamata Nabatei, popolo dei Nabatei, il quale... Occupava un territorio molto più a sud. Capitale Petra, che sarebbe quella città, scalpellata sulle montagne, non aveva case, erano le grotte le case. Questa gente qui non aveva terreni agricoli, viveva di pedaggio quando le merci partivano da Damasco scendevano attraverso la Transgiordania verso la depressione dell'Araba e arrivavano al Golfo di Aqaba per andare in Egitto e dovevano passare attraverso il territorio dei Nabatei e si facevano pagare ovviamente il pedaggio con questi pedaggi comperavano il grano dai popoli vicini tra i quali anche gli ebrei i Nabatei avevano preso l'abitudine brutta di non pagarlo. Salivano nel deserto fino all'altezza di Gerico, attraversavano il Giordano, attraversavano le montagne di Giuda e sfociavano nella pianura di Sharon. Prendevano il raccolto, rifacevano la strada inversa, tornano a fare le montagne di Giuda, Torna nel deserto, porta tutto a Petra. Erode, che aveva capito com'era il gioco, perché erano ormai da diversi anni che facevano questa cattiveria, cosa fa? Prende l'esercito e li aspetta nel deserto al ritorno. Questi poveri disgraziati, pieni di grano ebreo rubato, Entrano nel deserto e pensavano di essere ormai a casa e trovano l'esercito di Roma schierato. Li ammazza tutti. È venuta fuori una carneficina. Ora, a Roma, all'epoca di Augusto, esisteva una legge che nessun stato, suddito di Roma, poteva fare guerra se non aveva il permesso di Augusto. E siccome il regno di Erode era il regno amico di Roma, ma anche la battaglia era un regno amico di Roma. E quindi Erode era fatta grossa. E allora Augusto gli impone un atto di sudditanza. E nomina governatore Quirinio per questo fatto eccezionale per l'atto di sudditanza, ed Erode come atto di sudditanza sceglie il censimento. Non siamo più nel 7, siamo nel 6. Perché siamo nel 6? Perché nel 7 è successo il patatrack di questa guerra tremenda. Arrivano le notizie a Roma, Roma decide, rispedisce le notizie, non c'era internet. Quindi occorre del tempo, e poi tenete presente come viene fatto il censimento. Se oggi in Italia si fa il censimento, voi rimanete tranquillamente qui. Ma se fosse stato in Palestina 2000 anni fa, voi dovevate lasciare la clausura e tornare a casa perché il censimento si fa nel paese natale. Ora, questo comportava un grosso movimento di persone. Voi sapete che nell'antichità d'inverno non ci si muove, perfino gli eserciti d'inverno non si muovono, non fanno guerra, stanno dentro gli accampamenti invernali. Quando fa il censimento, durante la bella stagione. Quindi, da marzo più o meno fino a settembre, questo è il tempo del censimento. Questo 6 avanti Cristo è una data corretta? Andate al Vangelo di Matteo. Andate al capitolo secondo. Versetto 16. Quando Erode si accorse che i magi si erano presi in gioco di lui, si infuriò e mandò uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio. E che avevano? Ma quello che è spaventoso è quello che è scritto dopo. Secondo il tempo che aveva appreso con esattezza dai magi dunque i magi arrivano due anni dopo ora noi sappiamo da uno storico ebreo si chiama Giuseppe Flavio che Erode negli ultimi sei mesi della sua vita è impazzito faceva uccidere tutti era ossessionato dall'idea che qualcuno gli soffiasse il trono quindi ha fatto uccidere le mogli ha fatto uccidere anche i figli ha fatto uccidere un terzo della nobiltà di Gerusalemme e siccome lui sentiva che la morte stava avvicinandosi, diceva, beh, quando morirò se non piangeranno per me piangeranno per quelli che ho fatto uccidere Il proprio cinico questo massacro di Betlemme rientra dentro a questa mentalità. Ora, noi sappiamo che Erode muore nel 750 dalla fondazione di Roma, che è il 4 avanti Cristo. Due anni prima, il 6. Quindi noi abbiamo degli elementi importanti per poter dire, con altissima sicurezza, anche se non con la sicurezza massima, perché ci manca l'atto di nascita del comune di Betlemme, però dai dati storici che abbiamo, Gesù nasce nel 6 avanti Cristo, perché nasce durante il censimento e quando Erode era ancora vivo. Ci siamo, ecco perché non è possibile il 4. Sì. E il 7 non è possibile, siamo nel 6. In che periodo nasce? Quale periodo dell'anno? Noi ovviamente siamo condizionati dal 25 di dicembre, da quando eravamo pupi. È vero che alcuni padri della Chiesa dicono che lui sarebbe nato proprio in quella data lì. E ultimamente c'è stato non uno scienziato ma un giornalista che ha sostenuto che per davvero Gesù nasce il 25 di dicembre perché lui disse, io ho studiato le classi sacerdotali, come facevano servizio al Tempio. E quindi è giusto dire che il 25 marzo c'è stata l'annunciazione e quindi... Si chiamano i sori questi giornalisti non credeteci neanche a mezza virgola perché vi spiego voi in parte già sapete il calendario di Qumran è quello vecchio cioè quello precedente antico quarto epifane <ride> Quando Adio IV si è trovato con un impero a disfacimento perché tutti i popoli volevano non far parte del suo impero, lui è stato costretto a emanare delle leggi per tenerlo unito. Una lingua, il greco, lo ha imposto. E chi non lo sa, lo impara. Una moneta, tutti uguali una religione e qui un piccolo popolo, si è quell'altro, popolo ebraico, un calendario. Sono i quattro elementi che Adiego IV ha voluto per coagulare il suo impero e ci è riuscito. L'unico che popolo che lui non è riuscito a mettere insieme è stato il popolo ebraico perché, mentre gli altri popoli potevano benissimo fare delle equivalenze con le divinità e dire, beh, il capo del gruppo degli dei che noi adoperiamo, che noi adoriamo, lo chiamiamo Baal, ma possiamo benissimo chiamare anche Giove, non ci interessa niente. Astarte, che è la dea dell'amore per noi, la possiamo chiamare Venere, ci sono le equivalenze. Ma con gli beh che si fa? Si comunica, è uno solo. Gli ebrei si ribellano e Antieco IV impone con la forza e con la persecuzione il suo decreto e non ci riesce. All'inizio di questo scontro, Antieco IV dunque, impone anche il calendario. Questo calendario in parte viene accettato dal clero del Tempio e c'è una, una parte minoritaria del Tempio che non l'ha accettato, due terzi hanno detto sì, va bene, un terzo dice neanche dopo morti e questi preti se ne vanno da Gerusalemme e cosa fanno? No, allora non ve l'ho spiegato fondano Qumran. Qumran è stato fondato da questi preti ribelli. E questi preti ribelli si sono portati dietro il vecchio calendario. Perché dal 167 a.C. a Gerusalemme, nel Tempio, anche di Malavoglia, ma viene accettato il nuovo calendario di Damasco. Ci siete? Bene, questo ha fatto sì che nel popolo ebraico esistessero due calendari. Calendario ufficiale del Tempio, che era seguito dalla stragrande maggioranza degli ebrei, e il cosiddetto calendario di Qumran, che non sarebbe altro che l'antico calendario di Israele. Questo veniva <ride> seguito dagli Esseni. Perché Umbrano era parte del movimento esseno, cioè quelli che volevano tornare alla purezza dell'esercizio della fede precedente la commistione con il mondo greco. È importante conoscere questi due calendari. Qumran teorizza che quando tornerà il Messia occorrerà fare i turni del servizio sacerdotale in modo impeccabile. E lo fanno. Ma lo fanno sul calendario che non c'è più. Quello che non viene adoperato dagli ebrei. Perché gli ebrei adoperano il calendario di Damasco. E quindi quei turni sono fatti su un calendario che non viene osservato da nessuno, solo da questa piccola minoranza. E perciò le date non sono esattamente le sue, quelle di me Tenete presente che conoscere questi documenti è importante. Perché? Quando voi, vi faccio una lezione di storia stasera, quando voi leggerete la passione di Gesù e la morte, se prestate attenzione alle cose spirituali non succede niente, ma se prestate un po' di attenzione agli avvenimenti e come avvengono, vi trameranno le vene i polsi perché direte chi ha ragione qui ci sono delle bugie? perché Gesù dice che ha avuto un grande desiderio di fare una cena pasquale e quindi la cena che fanno come ultima cena è una cena pasquale ma non è così perché quando Gesù muore lo tirano giù di pacca dalla croce. Per quale motivo? Perché stavano accendendosi le prime luci della Pasqua, cioè le prime stelle. Ma allora vuol dire che la Pasqua cadeva di sabato e la sera di Pasqua era il venerdì sera, quello che noi chiamiamo il venerdì santo. Allora la cena di Gesù non è una cena pasquale. Sì? Quando avete a che fare con la Bibbia. Guardate che la Bibbia non mente, state attenti. C'è sempre un motivo, basta saperlo scoprire. Allora vediamo. Il processo di Pilato, quando avviene? Perché voi, nella vostra testa, avete in testa che ieri sera c'è stata la cena pasquale e oggi Gesù è morto. Questo noi abbiamo in testa la liturgia. C'è un martello ogni anno, giovedì santo sera, ultima cena, missa in cena domini. Il venerdì è il giorno del pianto per la morte del Signore, le tre del pomeriggio celebriamo la memoria della sua morte non si dice messa, perché il venerdì e il sabato sono gli unici due giorni a-liturgici dell'anno. La sposa piange per la morte dello sposo. Beh, prendete per cortesia Giovanni, capitolo 19, subito il versetto perché credete voi che sia facile ricordare tutto vediamo un poco no 18 18 19 ferro Milano nota e dice era verso mezzogiorno ecco qua capitolo 19 versetto 14 era la parasceve della Pasqua verso mezzogiorno Pilato disse ai giudei ecco il vostro re ci siete? Sì, sì. Allora domanda. Marco ci avvisa che il venerdì mattina alle 9 Gesù era già crocifisso. Prendete il capitolo 15 di Marco. uno che ci ascolta da fuori dice qui lì sono testimoni dice non giuro che no versetto 25 capitolo 15 versetto 25 erano le nove del mattino quando lo crocifissero. È chiaro? Andate sempre al capitolo 15, versetto 33. Quando fu mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. Alle tre Gesù gridò e sappiamo che dopo questo grido lui muore. Quindi la stansione delle ore del Venerdì Santo noi le abbiamo carissime con Marco 9, 12, 15 questo mezzogiorno che abbiamo trovato in Giovanni durante il processo di Pilato dove lo mettete? Cucù <ride> <ride> Almeno, Almeno un giorno prima Almeno un giorno prima Venerdì, giovedì, sì? Beh. Giovanni dice che questo processo, lo cercate sempre al capitolo 18-19, è incominciato all'alba. Però Luca dice che il processo al sinedrio è cominciato levare del sole. Il processo di Pilato è cominciato all'alba, quindi venerdì, giovedì, all'alba. Però all'alba del sole è cominciato il processo al Sinedrio. Cosa sarebbe l'alba del sole? L'alba? E allora l'alba la, di Luca non è l'alba di Giovanni. E quindi dobbiamo ammettere che sia il... Mercoledì, processo, e il mercoledì, processo al sinedrio. Giovanni ci avverte però che prima del sinedrio Gesù ha passato tutta la notte in bianco in casa di Anna, il vecchio. Alla sera, quindi del martedì, Gesù era e quindi la cena quando viene fatta? e per Qumran la Pasqua era martedì la sera di Pasqua era martedì Gesù celebra la Pasqua con il calendario di Qumran e i tre sinottici parlano della Pasqua dell'ultimo cena seguendo il calendario arcaico quello mantenuto in vita da Comrani. ci siete? mentre invece Giovanni segue il calendario del Tempio e piazza giustamente la Pasqua perché secondo il calendario del Tempio la Pasqua cade il sabato quindi l'8 aprile il 7 venerdì, sei giovedì, 5 Simetrio, 4 sera, martedì, ultima cena. Stare i biblisti si perde la fede. Questo è un dato storico. E lo possiamo proprio ricostruire con queste piccolissime. Eh, piccolissimi accenni che gli evangelisti fanno senza darci una cronologia se voi leggete Marco sembra che tutto sia avvenuto in una notte se voi leggete Luca un po' meno perché Luca parla del processo del sinedrio all'alba all'alzarsi del sole Giovanni non dà cronologia ma dice che il processo di Pilati è cominciato all'alba e a mezzogiorno è intervenuto presso la folla. E Marco ci dice 9 e 12, 3 pomeriggio. Se tu metti insieme le cosucce, la cronologia della passione di Gesù è diversa da quella che noi pensiamo. Si trattava del Sé Aprile del 30 d.C. quando Gesù muore. E le donne trovano il sepolcro vuoto, primo giorno della settimana che era il 9 aprile. Ci siamo fin qua? Sì? Gesù non muore a 33 anni, ma a 36. Perché? Arriviamo subito a U. voi di aver finito? Perché prendete Luca, capitolo terzo. Nel capitolo terzo noi troviamo due dati che sono importantissimi. Al versetto 1 noi troviamo la data in cui Gesù viene battezzato ed inizia il suo apostolato pubblico, okay? che è il il quindicesimo anno di Tiberio, Augusto muore il 19 agosto del 14 d.C. Il me mezzo mese di agosto, tutto settembre, ottobre, novembre e dicembre, sono il primo anno di Tiberio. 1 gennaio inizia l'anno 15, questo è il secondo anno di Tiberio, perché quel frammento di pochi mesi viene calcolato come il primo anno di Tiberio, questa è la cronologia normale del mondo romano. Qual è il quindicesimo anno dell'impero di Tiberio? Fate il conto. È il 28. Primo anno e 14. Lui dice: Quindicesimo dell'impero di Tiberio, tiratene via uno, restano 14 e quindi 14 più 14, fine della trasmissione. Gesù comincia con il suo apostolato pubblico nel 28. Giovanni ci avverte molto delicatamente che Gesù predica durante due Pasque e nella terza muore, e quella Pasqua cadeva di sabato. Ora nel calendario ufficiale la Pasqua che cade di sabato la abbiamo nel 30, 28 la Pasqua, 29 la seconda Pasqua, nella terza muore, infatti nel 30 dopo Cristo Gesù muore. Ma potrebbe essere morto nel 33, sì, ma allora Gesù non farebbe più tre Pasqua come apostolato pubblico, ne farebbe sei. <moglie> Bisogna mettere insieme tutti i dati e mettendoli con un po' di pazienza tutti insieme viene fuori dunque che Gesù muore il 7 aprile del 30 il suo apostolato pubblico comincia nel 28 pensate fondamentalmente Gesù predica due anni non tre e ha rovesciato il mondo in due anni noi in due anni arriviamo alla seconda elementare Quindi <ride> ha rovesciato il mondo bene quando Gesù comincia la sua predicazione dice il testo versetto 23 sempre che capitolo 3 Gesù quando cominciò il suo ministero aveva circa 30 anni la devozione popolare ha tirato via il circa e ha messo 30 anni da Giovanni impara che tre sono le Pasque e quindi Gesù è vissuto 33 anni, fine, e chi te lo cava dalla testa. Don Renato te lo cava dalla testa. Mi seguite? Sì. Bene, noi abbiamo gli anni 6 Cristo, 28 d.C., inizio della predicazione pubblica, 30 d.C., 7 aprile, Gesù muore 9 aprile. Tomba vuota. Gli è chiaro? Ci siamo posti la domanda, il 25 dicembre non credete a Messori per il motivo di fare il bari. E poi per l'altro motivo, queste classi che facevano il servizio nel Tempio non sono contemporanee accumulate. Sono queste classi sacerdotali che in un tempo ideale, quando verrà il Messia, faranno servizio così. E quindi è un progetto, non è detto che all'epoca di Qumran a Gerusalemme per davvero ci fosse questo tipo di calendario di servizio per le classi sacerdotali, tanto da fare il calcolo che la classe di Abia, a cui apparteneva Zaccaria, papà di Giovannino, per davvero fosse in marzo. Ci siete? Quando si fa storia, bisognerebbe essere tremendamente rigorosi, perché se si fa storia a Spagna è finita. Viene fuori che Giulio Cesare e Garibaldi bevevano il caffè a mattino al mare. Quale periodo dell'anno Gesù nasce? Se noi teniamo presente prima che c'era questo movimento di massa per fare il censimento e sappiamo che questo veniva fatto durante la bella stagione certamente Gesù nasce più o meno tra marzo e settembre abbiamo un elemento in più per capire, quando voi andrete in Palestina, e prima o dopo ci andrete, se con il corpo con lo spirito, okay. con lo spirito. Okay. a noi linguisti della Palestina c'è fuori anche dalle orecchie, ma va bene cosa, quando andrete in Palestina e andrete a vedere la Basilica della Natività, a Betlemme, sappiate che il luogo è falso, ma non ditelo, se no la gente vi lapida immediatamente. Una roba alla volta, chi era? di generatività, vi accorgerete che vedremo è in montagna e i pastori in montagna d'inverno non li trovate? pastori d'inverno fanno la transumanza e scendono Pianura. dunque escludiamo l'inverno Certamente scendere da Nazareth a Betlemme era un'impresa. Perché? Beh, non vi auguro di essere incinte, se no mancate un voto che avete fatto. Ma provate a immaginare una ragazzina. Quanti anni poteva aver Maria Vergine? Oh, 14, 15 anni. E Giuseppe 90. Scorlo. Scorlo. Il miglior libro di esegesi che io ho letto in merito è un romanzo. Per amore, solo per amore. Giuseppe, per amore, solo per amore, ha rispettato Maria Vergine. La mamma così tanto che ha detto no. Se qui c'è il mistero di Dio, la mamma io faccio un passo indietro. Ed era un baldo giovanotto, altro che vecchio. Va bene. Scendere dunque come una creatura incinta, non in macchina, ma verso il mondo, capite che è un'impresa. Guardate che la Palestina è montagna pura. poi c'era da passare attraverso i samaritani e i samaritani non erano ospitali verso gli ebrei tanto che perfino due apostoli dicono a Gesù facciamo scendere il fuoco occorreva essere organizzati per fare questo viaggio non si poteva fare tu e io, Giuseppe e Maria ho una carovane. Ora noi abbiamo tre carovane da marzo a settembre. La prima è per la festa di Pasqua. Tutti gli uomini dovevano andare in pellegrinaggio a Gerusalemme per la Pasqua. Quindi anche i Galilei del Nord scendevano giù a Gerusalemme e facevano queste grosse carovane. Se ricordate quando Gesù si perde il Tempio, è in una di queste occasioni. La seconda grande carovana di pellegrinaggio veniva fatta per la festa di Sabuot. E la festa del covone o dei covoni, Sabuot è plurale, noi la chiamiamo volgarmente Pentecoste. Ma Pentecoste non è il nome greco ed è più legato alla festa cristiana che non a quella ebraica. E poi c'è la terza festa che noi chiamiamo festa delle capanne di Sukkot, che avviene appunto in settembre, marzo, giugno, settembre. Quale di queste tre? Io non lo so e neanche voi, <ride> e neanche i grandi studiosi. Sappiamo che era durante la bella stagione, probabilmente in una di queste tre feste, c'è qualcuno, qualche mistica, chiamala la mistica, che dice, ah, per il pellegrinaggio della Pasqua, vabbè, sarà, non cambia niente. C'è qualche vostra sorella mistica, non francescana, ringraziando Dio, che ha stabilito non si sa in base a che cosa, perché la scienza se non ha prove non parla, poi il mistico sai, quello va di sopra, come fai a contestarlo? Ma certamente quando tu vai all'università e fai lezione, non puoi dire Gesù è nato. Non lo so, il 7 aprile del 6 avanti Cristo, perché quella mistica ha detto che è nato durante la Pasqua, ma figurati. L'università non ragiona così: o ha documenti, o ha deduzioni da altri donne, se non si sta zitti. E fino adesso stiamo zitti. Durante la bella stagione, quando? Da marzo a settembre. Oh un po' difficile che sia avvenuto luglio e agosto perché io ci sono stato parecchie volte in luglio e in agosto e ci sono 55 gradi all'ombra che fa il bambino esce fuori scivolando sì. braccando Diciamo no? nella Grecia, non so se è tradizionale Arriviamo. <ride> Prendete ma, eh, Luca capitolo secondo. Forse è meglio soddisfare le vostre domande <ride> che fare lezioni valudate. Al capitolo secondo partiamo dal versetto 1 e arriviamo fino al versetto 7. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse un censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Primo censimento per la Palestina. Per questo viene chiamato primo censimento, perché era il primo che facevano in Palestina. E questo governatore della Siria, Quirinio... In quel momento era ispettore generale, diventerà governatore dopo. Però oggi Berlusconi come lo chiamate? Presidente? Ma che se non lo è più? Cioè rimaneva il nome. Ora quando il nostro Luca scriveva Quirinio era governatore anche se era in pensione. Tutti andavano a farsi gersire... Ciascuno nella propria città, cosa che oggi noi non facciamo. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea. Perché la Giudea ha le montagne più alte, per questo salì. Noi diciamo come, dal nord al sud salì, no? Discese. No, no. Voi andate là e vedete che le montagne della Galilea sono dolcissime sembra la guancetta paffuta del un bambino, le montagne della Giudea sono più aspre e sono più alte, dunque dalla città di Nazareth sale in Giudea la città di Davide chiamata chiamata Bethlehem, Bethlehem, che noi traduciamo sempre con molta innocenza come casa del pane. Vi ho detto che quei biblisti perdete la per fede. <ride> Questo è un modo molto ebraico di addolcire la pillola. Bethlachum, questa era una città pagana, non certo ai tempi di Gesù, ma alcuni secoli prima, dove c'era un Tempio della Luna. Bethlachum. Luna. <ride> Leichem pane. No, oh, originariamente non era così. All'epoca di Gesù andava per la maggiore di casa del pane. Egli apparteneva infatti alla casa della famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio, lo avvolse in fascia e lo pose in una mangiatoia perché per loro non c'era posto. e io mi ricordo boccia piccolino sono stato portato da papà e mamma in Argentina caldo da morire a Natale eravamo in, in pratica corte canottiere. e a squarciagola portavamo sei nato Alfredo Alessio mi chiedevo no, no. sai il bambino si pone le domande ma chiedere 60 anni fa ai tuoi genitori perché al freddo del genito ci stiamo sudando la risposta era la sveglia perché noi andavamo alla, al fogolar Furlan a celebrare la Messa. bene la parola greca che c'è lì è Catalima. sotto la parola albergo se avete la vecchia traduzione o sotto la parola alloggio, nella nuova traduzione, c'è la parola Katalima, greco. Ora, se noi andiamo alla fine del Vangelo di Luca e vediamo dove è stata fatta l'ultima cena, dove è stata fatta l'ultima cena soledina? La stanza superiore e come la chiama Luca questa stanza, la Catalina superiore. Ma allora Catalina non vuol dire alloggio, vuol dire non c'era posto per loro, però d'altra parte lo depone in una. E la traduzione è perfetta, è l'alloggio che non è perfetto, perché, quando bisognerebbe tradurre, lo deposito in una mangiatoria perché non c'era posto per loro nella stanza. Questa è la traduzione, e per noi diventa un assurdo. Adesso... Fate finta, ma guardate che io non sono un ingegnere, né architetto, né anche geometra. Io sono solo un piccolista. Ma le, le le case in Palestina avevano una planimetria molto semplice. Una stanza. Basta. Questa stanza praticamente occupava tutta la superficie della casa. Però c'era qualche cosa. Quella porta dava su una stanzetta piccola dove c'erano gli attrezzi di lavoro e poi c'era la macchina di casa, cioè il mosso. Tra la grande stanza unica e questo piccolo ripostiglio, sì c'era la porta ma non era tutta aperta, all'altezza diciamo così della cintura, anche proprio basso, c'era una specie di muretto come questo, in modo che c'era lo spazio sì per entrare, ma non si poteva entrare che so io con un baule perché c'era questo impedimento. Era un modo per evitare che l'asino entrasse in casa. L'uomo poteva andare di là su e giù e no, quindi questo muretto era un muretto di contenimento che lasciava un piccolo spazio tra la fine del muretto e lo, st lo stipite della porta. Sulla superficie che restava libera avevano fatto un incavo perché durante la notte l'asino che fa se ha fame e sveglia tutti. Se ricordate, gli ebrei avevano cura di non svegliarsi durante la notte perché nella parabola dell'amico importuno dice, guarda, mi è venuto a casa un amico, vengo da te, dammi un pezzo di pane e l'altro gli risponde, no. Perché? Io Quindi quella stanza faceva la camera da letto, da cucina, da salotto, da bagno, da, da tutto. Per non svegliarsi cosa avevano inventato? Questa greppietta dove il padrone di casa che dormiva lì sotto metteva un po' di paglia, un po' di fieno, in modo che l'asino se si svegliava andava a brucare qualcosa. Adesso tenete presente un altro piccolo particolare. Quando i pastori vanno, vedono il bambino ancora lì, poggiato sul buchetto di questo muro il testo biblico dice che tutti i presenti stupiti. erano stupiti. stupiti chi sono? Gli abitanti della casa che hanno quelli i parenti che tornavano alla casa del nonno dove erano nati per farsi censire. Ora, ditemi la sincera verità. Facciamo per ipotesi che questa sia quella stanza. Voi siete incinte. Una. Vi sentireste mettere al mondo la vostra creatura in mezzo a tutto questo guaiame? No. E allora, pur poveri, ha dato questo posto riservato in qualche maniera protetto. Adesso capiamo perché la traduzione corretta sarebbe lo deposito in una mangiatoia perché non c'era posto per loro nella stanza. Quindi Gesù è nato in un ripastiglio, è stato deposto in una mangiatoria e aveva il mousse. <ride> Come compagnia c'è cioè, la tradizione di mettere il bue e l'asino di solito si dice ma sai eh? perché dopo il IV secolo, quando Santa Madre Chiesa a Roma ha detto celebriamo il Natale freddo, la pietà popolare ci ha messo il calorifero. Non è così, non è così. Andrebbe solo l'asino, andrebbe di solo l'asino. Da, questi sono i dati che conosciamo fino ad oggi, perché non dimenticate mai che l'esergenza è scienza e la scienza è la certezza del più probabile, non è mai una certezza assoluta. 2 più 2 è 4? Sì. <ride> Oh. <ride> se noi accettiamo la matematica euclidea fa 4 ma se noi accettiamo la matematica di Lobachevsky, che è stata la base attraverso la quale Einstein ha stabilito la teoria della relatività 2 più 2 fa 4 più qualche cosa ed è con questa seconda matematica che noi siamo andati nello spazio non con la matematica di Euclide quella che noi conosciamo come scienza esatta ma quando in qua non mi guardo male. non lo so fin quando ma per il momento sono ancora consultore pontificato non lo so fin quando queste sono curiosità di tipo storico ed è giusto che noi le abbiamo affrontate perché perché prima o poi questi problemi emergono come persone che incontriamo oppure emergono dentro di noi e sono alle volte impedimento per poter riflettere e meditare su cose ben più importanti che sono presenti nel testo biblico, perché quello che vi ho spiegato non è importante. È giusto saperlo, ma non è che la nostra fede cambi, però è fondata. Per cui, se leggiamo i tre sinottici e Giovanni sulla passione, non facciamo una piega se abbiamo queste discrepanze, perché adesso sappiamo perché ci sono queste discrepanze. Spero. Bene. Vangelo di Luca come ha impostato il suo Vangelo l'Evangelista Luca? Beh, la prima cosa che dobbiamo dire è che i Vangeli dell'infanzia sono un'aggiunta al Vangelo di Luca inizialmente Luca non aveva i Vangeli dell'infanzia se voi prestate attenzione il prologo dice che Luca ha fatto ricerche accurate e un resoconto ordinato. Ora, il resoconto ordinato incomincia al capitolo terzo, non al capitolo primo, versetto 5. Ricordate, vero? Sì. Abbiamo fatto questo. Sì. Sì. Questo ci sta a dire dunque che. Il capitolo primo, versetto 5, fino a tutto il capitolo secondo è stato inserito dentro nel Vangelo di Luca poco prima che Luca lo pubblicasse. Ma nella bozza più antica che Luca aveva tra le mani questo discorso dei Vangeli dell'infanzia non c'era. Ora, se osservate questi Vangeli dell'infanzia di Luca raccontano tutto ciò che riguarda la famiglia di Maria Vergine. Giuseppe è quasi assente. Questo fa sospettare che queste notizie siano state recepite da Luca dai parenti di Maria Vergine. Qualcuno dice, ma la Maria Vergine stessa non c'è dubbio, sì, buonanotte. Se Maria Versi nelle 6 Cristo aveva già 15 anni, nell'uno avanti Cristo ne aveva 20. Quando muore Gesù ne aveva 50. Si moriva presto quella volta. Solo nelle classi dominanti si poteva pregare il salmo che diceva 70. 80 per i più robusti ma Maria Vergine se nel 30 ne aveva 50 quante ne aveva nel 85 quando Luca ha pubblicato il suo Vangelo ne aveva 100? no capite? quindi Luca non è che abbia accolto le memorie di Maria però con buona probabilità lui ha raccolto le notizie della famiglia di Maria. Perché Maria, come ogni buona donna, parlava. E qualche volta parlava anche a sufficienza per farsi capire, tanto che Gesù dice, affermati chi è mia madre, chi sono io. Il Vangelo di Luca, dunque, ha come probabile fonte la famiglia di Maria. Provate ad osservare invece i racconti dell'infanzia di Matteo. Maria non è importante, perché i Vangeli dell'infanzia di Matteo sono fatti da due fonti messe insieme, due. La prima è una fonte che ha tre medaglioni costruiti tutti alla stessa maniera. Problema, sogno di Giuseppe, soluzione data dall'angelo, esecuzione di Giuseppe. Per tre volte si ripete. Capite che è uno schema artificiale questo. Poi c'è un'altra fonte che parla del disastro di Betlemme, dei bambini, Erode, i magi Betlemme. L'insieme di queste due fonti ci danno il Vangelo dell'infanzia di Matteo, che non è voluto come racconto storico. Non si fa storia ripetendo uno schema tre volte, Maria è già incinta. Schema, problema, sogno. L'angelo le dice sposa perché in lei si era in più di Isaiah, cioè, non è venuto perché si era in visita. Giuseppe la sposa, problema. Erode sta per uccidere il bambino. Appare l'angelo, dice vai tranquillo perché così si addempie quanto è stato predetto dall'Egitto chiamato mio figlio. E Giuseppe obbedisce e risolve il problema. Rimane in Egitto? Problema, no? Sogno. L'angelo le dice, torna perché deve essere chiamato Nazareno. Non si fa storia in questo modo. Questo dunque è un messaggio molto chiaro che Matteo dà dicendo non cercate storia nel mio racconto, è un modo molto ebreo di parlare. Gli ebrei avevano queste forme un po' chiamiamole rabbiniche di prenderti per il naso, per cui se tu eri persona intelligente sapevi come leggere il testo. Se tu eri gnocco, vuoi? Eh, Invecevi la gnocco, eh. E lo fanno diverse volte. Siamo noi che siamo i genui. Nel dodicesimo anno dell'impero di Nabucodonosor che regnava sugli Assiri a apprezzato regnava del Bhattana. E noi vediamo. È impossibile! Questo è l'inizio del libro di eh, Giudita. È impossibile perché Nabucodonosor non è mai regnato a Nive. Nive la distruttore suo padre. <ride> Ma è un modo molto elegante per dire guarda che ti sto per raccontare non una fettina di storia. Ti sto per raccontare un racconto di cui tu devi fare l'astrazione teologica. Gli ebrei non hanno una lingua che permette un linguaggio astratto. E quindi quando fanno ragionamenti astratti sono costretti a rivestirlo di un racconto, perché mancano loro i termini. Quando noi diciamo onnipotente, loro non ce l'hanno questa parola. Onnisciente, non ce l'hanno. Quando noi diciamo giustizia, è una parola che loro hanno e basta. Ma quando diciamo che so io, eh, gentilezza, ma dov'è proprio è tutta gentilezza nel vocabolario ebraico, questa povertà di vocaboli impediva loro di fare quel discorso teologico che dice la materia è finita, ciò che è finito è misurabile, ciò che è misurabile non è eterno, ciò che non è eterno ha avuto un inizio perché nessuno può darsi l'esistenza prima di esistere, quindi ci deve essere un essere diverso rispetto al mondo creato che ha dato vita al creato, quindi Dio esiste non possono fare mancano di vocabolario e allora fanno il racconto e bene fare la preghiera di domande <ride> e poi possiamo anche discutere eh, nel mondo orientale dicevano così, quel famoso musulmano dell'Afghanistan che chiede, si sposa, chiede un figlio e Allah gli risponde non te lo do, ma sì che lo voglio, non te lo do, lo voglio, non te lo do, Dammelo". no, se non me lo dai mi arrabbio, già va, il figlio, felicissimo. Va a mecca piedi dall'Afghanistan in Arabia Saudita. Quattro anni è andata, quattro anni è ritorno. Come torna a parcare i confini, i giannizzeri lo prendono, lo mettono in prigione. Dici cosa ho fatto? Domani il vizir te lo direi giorno dopo va a trovare e dice, senti, a me dispiace averti messo in prigione dopo che hai fatto il sacro pellegrinaggio alla Mecca, però dice, il Corano dice che quando un figlio minorenne uccide un uomo paga il padre e tu sei il padre. E l'uomo capì perché Allah non voleva dargli un figlio. Provate a fare la preghiera di domanda voi dopo questo racconto. È molto meglio fare la preghiera di Gesù. Se vuoi, passi da me in questo calice. È meglio per niente di domande pericolose. Però se noi ragionassimo, ci troveremmo stasera a mezzanotte a ragionare. Un piccolo racconto di tale regione. Giuditta è questo, ma se tu non sai leggere, tu pensi che Betuglia esista, che Loferna esista, che Giuditta esista, ma figurati. Quando leggete il primo capitolo della Genesi, abbiate pietà di voi, l'ebreo vi sta dicendo non è successo così te lo sta dicendo perché? primo giorno crea la luce e nel quarto giorno crea le lampadine come fa a esistere la luce senza le lampadine? te lo sta dicendo se non capisci sei come tu sì? leggere la Bibbia è anche questione di ironia non sono di fede e guardate quando diventerò vecchio vi farò delle lezioni sull'ironia di Gesù nei Vangeli era come si suol dire all'università, un figo era formidabile Aveva un'ironia finissima tan che molto spesso gli altri si accorgevano dopo. Lo dice quando lui fa la parabola di riunioni vicini, gli ascoltatori sono accorti dopo che parlavano male di loro. Ma mentre lui lo faceva, nessuno si è accorto. Questo è il mio maestro, il vostro non lo so. Matteo lo lasciamo Luca invece no Luca intende inserire Gesù dentro al quadro della storia ecco perché parla del censimento di Augusto dice il primo censimento ti dà addirittura il nome di chi l'ha presieduto allora in Matteo si cerca la teologia, ma la teologia che noi chiameremo spirituale. In Luca si cerca la teologia storica, cioè quella teologia fondata sui fatti, non è fondata su una visione di fede, che uno vuole valere tutte e due le cose. Preferisco Luca. Luca cosa fa? Ha un problema da risolvere, perché le comunità greco-cristiane avevano un rebus. Questo rebus noi lo conosciamo dagli atti degli Apostoli. A Efeso c'è una comunità di seguaci del Battista che Paolo trova, e con essi Paolo discute fino a convincerli che non è il Battista il Messia. E loro si convertono, questa dozzina di discepoli del Battista si convertono e diventano cristiani. Ma non erano gli unici discepoli del Battista che pensavano che il loro maestro fosse il Messia. Luca affronta questo problema e come imposta il Vangelo dell'infanzia? Su due colonne. Annuncio del Battista, annuncio di Gesù, o meglio annuncio a Zaccaria, annuncio a Maria Vergine, nascita del Battista, nascita di Gesù, circoncisione del Battista, circoncisione di Gesù. E tutti e due i bambini crescevano in grazia e sapienza davanti a Dio e davanti agli uomini, tutti e due. E Giovanni, eh sì, e, e Luca lo mostra, narrando. Certamente narrando in questa maniera il lettore si fa le idee chiare. Giovanni è un grande, <ride> ma Gesù è Dio. Questo è il primo abbozzo dei Vangeli dell'infanzia di Luca, poi. Come Luca ha fatto questi Vangeli? Sono le 5.17 e nessuno mi ha frisa. Io non mi <ride> Finiamo e poi andiamo a pregare. Luca adopera tutto materiale della tradizione. Cioè come veniva tramandato oralmente all'interno della comunità o delle comunità cristiane e quando lui vuol fare <ride> far pregare i protagonisti, li fa pregare come pregavano le comunità cristiane dell'80 d.C. Per cui mette in bocca Zarraria, Simeone e Maria Vergine preghiere della Chiesa. Gli inni sono preghiere della comunità cristiana. Non sono i protagonisti ad averli detto. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato dentro il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo padre, Davide era della tribù di Giuda, sta pregando Zaccaria che è della tribù di Levi, sta ringraziando Dio per la nascita di Giovanni che è un pretino della tribù di lei, di cosa c'entra Davide. Cucu. domani alle Lodi sarete distrate da tutti. Ci